Adesso dice ancora accensione. Ecco di Giacomo. Sì, perfetto. Siamo in onda. Buonasera a tutti. E stasera, come redazione della Voce delle Lotte, presenteremo un opuscolo che potete trovare già sul nostro sito, eh, che è un omaggio al decennale della Primavera Araba, quel grande moto di conflitto sociale che eh, a partire dalla fine del 2010 e poi in special modo nel 2011 e anche in realtà nel periodo seguente ha infiammato gran parte dei paesi del Nord Africa e del Medio Oriente eh, accomunati dalla, dalla lingua e dalla cultura araba e da qui Primavera Araba. Fu un fenomeno politico, sociale, che idealmente è cominciato appunto il 17 dicembre 2010, quando Mohamed Bouazizi, eh, un cittadino tunisino, eh, di fronte all'ennesimo atto di sopraffazione della polizia che gli aveva sequestrato il carretto eh, col quale vendeva sostanzialmente frutta e verdura per eh, mantenersi in una situazione di disoccupazione di massa e di povertà diffusa in quel paese, Uh, per protesta si diede fuoco, quindi richiamandosi anche a altri gesti eclatanti simili che ci sono stati nella storia del secolo scorso, e uh, diede il via a un'ondata di indignazione e di mobilitazione che uh, in Tunisia poi mh, passò, è passata la storia con il nome di rivoluzione dei gelsomini e che con un certo effetto domino, andando a toccare situazioni politiche, Uh, con un certo grado di, di analogia in tutta questa macro-regione, ha portato a quel grande fenomeno uh, che ha attraversato le frontiere di molti paesi che noi chiamiamo oggi Primavera Araba. Abbiamo curato un giornale, tre saggi, stasera abbiamo con noi tre autori, uh, questi saggi compongono un opuscolo che potete trovare già in PDF, scaricabile e visionabile anche direttamente sul sito, Stasera cerchiamo di approfondire alcuni degli aspetti che eh, in qualche maniera abbiamo toccato con l'opuscolo e che comunque eh, cercano di eh, capire e razionalizzare questo fenomeno estremamente complesso che ha posto anche delle sfide dal punto di vista dell'analisi, della teoria, della politica eh, per i socialisti, per i comunisti di tutto il mondo, per la teoria rivoluzionaria. Mm, perché mm, teniamo oggi, tra l'altro, diciamo, in un giorno feriale questa riunione, il proprio il 25 gennaio, perché è il decennale preciso della prima grande giornata di discesa in piazza eh, degli egiziani, in particolare a Piazza Tahrir nel Cairo che diventò poi famosissima eh, durante quella che era la giornata della festa della pulizia, questo perché negli anni 50 le truppe britanniche avevano avuto uno scontro a fuoco con diversi morti con la polizia egiziana e da lì poi lo Stato eh, celebrava appunto le proprie forze di sicurezza in quel giorno. Gli attivisti che inizialmente prevedevano di essere una piccola minoranza eh, scelsero quel giorno proprio anche per eh, approfittare del fatto che si poteva scendere in piazza liberamente. Non mi dilungo oltre. Uh, e mh, introduco la, la discussione dando uno spunto a, a Lorenzo Lodi e dopodiché mh, seguiremo anche con gli altri interventi e poi lasceremo spazio a interventi chi volesse intervenire a video uh, anche per fare una semplice domanda può scrivercelo nei commenti e gli gireremo il link della chiamata Zoom che stiamo uh, trasmettendo eh, comunque possiamo leggere anche interventi e, e commenti che, che farete mh, sotto il, il video che, che state seguendo qui sulla pagina Facebook della Voce delle Lotte. E, mh, questa domanda volevo fare a Lorenzo. Diciamo che dalla nostra parte del, del Mediterraneo, che non è stata toccata da questo fenomeno direttamente, ci si è mh, soffermati sui personaggi sulle dinamiche, sulle organizzazioni che erano presenti, che hanno agito in quel dato momento. Eh, alcune letture in questo senso andavano oltre anche depotenziando gli attori locali e, per ricondurre più o meno interamente questi episodi di conflitto sociale a un'operazione orchestrata sostanzialmente dalle potenze imperialiste straniere. Eh, però possiamo individuare, ci può interessare molto individuare, delle dinamiche di lungo periodo, invece, assolutamente non artificiali, eh, che non si possono creare a tavolino, che sono sfociate nella primavera araba. Ci puoi parlare di queste dinamiche. Sì, eh, il dibattito relativo ai processi di cui stiamo parlando ha conosciuto in realtà diverse fasi. Quando scoppiarono, la, la principale attitudine, soprattutto a livello, a livello mediatico, era quella di parlare di mobilitazioni dirette dal ceto medio, abile a utilizzare, in quanto anche giovane, eh, social network come, come Facebook e eh, desideroso di democrazia contro eh, i regimi autoritari dell'area. Subito in realtà a sinistra all'epoca, soprattutto per quanto riguarda Tunisia ed Egitto, che sono i casi in cui ci concentreremo in queste relazioni, venne in realtà sottolineato il fatto che si trattava di processi radicati in dinamiche socio-economiche spinti da rivendicazioni socio-economiche. La situazione anche in ambienti, in ambienti di, di estrema sinistra, si è spostata, per così dire, a destra, eh, nelle, nelle stesse letture di, di Tunisia ed eh, Egitto con eh, il crescere di posizioni eh, sovraniste che fondamentalmente eh, danno come, come lettura quella del, del fallimento delle, delle, delle primavere arabe eh, un, una, tinta, una tinta reazionaria andando a negare il fatto che eh, in realtà furono dei processi di massa che ebbero, che ebbero una spinta. Eh, addirittura eh, ambienti sovranisti di sinistra non solo eh, sostengono eh, Assad contro, contro gli islamisti, ma anche, anche Sisi, come baluardo, come, come baluardo come baluardo anti-islamista anti della stabilità del, del, del Mediterraneo. Al netto comunque di, di, queste, di queste posizioni penso che sia fondamentale analizzare eh, la situazione socio-economica eh, e, e storica di, di lungo periodo alla base di, di quei processi, nella misura in cui eh, il giudizio che eh, si dà di questi aspetti è fondamentale per assumere una posizione politica, assumere una capacità di analizzare le prospettive della rivoluzione e di un cambiamento progressista nella regione. Spesso anche a sinistra si sottolinea il fatto che appunto nel mondo arabo le, le cause dei, dei processi rivoluzionari, delle, delle primavere arabe che, che ci sono state, ma anche dei, di, di mobilitazioni più recenti, penso all'Algeria nel 2009, eccetera, insomma, si evidenzia il fatto che eh, le radici sono eh, socio-economiche, quindi l'elevata disoccupazione giovanile, eh, l'elevata concentrazione della ricchezza, essenzialmente una stagnazione eh, economica di fondo, però anche a sinistra spesso si tende eh, a eh, dare per, per scontati quest questi aspetti senza chiarire eh, qual è la causa fondamentale, quali sono le strutture eh, dietro a questa, a questa situazione. Eh, non è raro infatti evidenziare che eh, dopo, le prime, dopo le primavere arabe, non solo, tranne eh, in Tunisia eh, non, non si è raggiunta una transizione democratica, ma non sono cambiate eh, le politiche economiche non sono cambiate, eh, le problematiche socio-economiche di fondo. Spesso però eh, non, non si chiarisce bene, bene un punto. Questo è avvenuto nella misura in cui eh, non c'è stata la volontà politica eh, da parte delle istituzioni europee, degli attori internazionali, eh, oppure non si è radicalizzata sufficientemente la democrazia, come ad esempio in, in, in Tunisia. Questi, que, questi aspetti sono fondamentali nel non cambiamento delle politiche economiche e della situazione socio-economica, oppure eh, il tutto è da ricondurre a eh, dinamiche strutturali legate, eh, per utilizzare un, una terminologia eh, marxista al modo, al modo di produzione e a come eh, si articola il capitalismo nella, nella, nella regione, eh, una regione che, eh, se contestualizzata nelle gerarchie del capitalismo mondiale, ha un, un, ruolo, un ruolo periferico. Evidentemente rispondere a, a, questa, a questa domanda, eh, strutture capitalistiche oppure semplice corruzione dei regimi, eh, è fondamentale per rispondere a un'altra domanda. Possiamo pensare che eh, nel, nel mondo arabo eh, possa avvenire un cambio progressista, una risoluzione del, della questione sociale e democratica senza un cambiamento delle, de, delle strutture sociali? Eh, possiamo pensare che eh, possa la la permanenza eh, di determinate strutture, stru strutture sociali eh, si possa mantenere una stabilità a livello regionale, cosa che tra l'altro è abbastanza smentita sul piano empirico dal fatto che eh, questi 11 anni in cui eh, i processi rivoluzionari sono abortiti eh, o sono rimasti in una fase di appunto, transizione democratica, come rispettivamente in Egitto e in Tunisia, appunto questi dieci anni che sono seguiti non sono affatto stati un periodo di stabilità, se guardiamo al complesso della regione che è stata attraversata da guerre civili, ma anche da i più recenti processi di mobilitazione eh, che possono essere anch'essi definiti processi rivoluzionari, poi Gianni approfondirà questo, questo aspetto. Penso soprattutto alla Tunisia, all'Algeria a partire dal 2019, ma ora eh, vediamo che eh, in Tunisia eh, tutta una serie di, di, di mobilitazioni stanno riprendendo piede. Eh, in questi giorni eh, di fronte eh, a, a, ad attacchi eh, come privatizzazioni, eh, settori di movimento operaio egiziano stanno ricominciando a, a mobilitarsi e anche su questo immagino che i compagni eh, vorranno, vorranno dire qualcosa. Passando un po' eh, oltre alla pars de e, e, e, e alla messa in campo de, passando, passando dalla messa in campo dei problemi a un tentativo di, di risoluzione che cerchiamo di dare nel, nell'opuscolo, la questione fondamentale a me sembra quella di eh, riuscire a contestualizzare eh, le primavere arabe e eh, come esito di lungo periodo del fallimento dei progetti di eh, accumulazione e sviluppo eh, post coloniali, e eh, nelle dinamiche che si sono sviluppate eh, con eh, la, la globalizzazione capitalista che ha rafforzato eh, la presa dell'imperialismo su, su tutta una serie di aree geografiche, e in particolare il Medio Oriente e il, il, Nor e il Nord Africa. Sul, sul primo piano, ora non so quanto ho parlato, ma eh, abbiamo anche un opuscolo appunto, che, può essere, che può essere consultato, la questione è che per i limiti di classe intrinseci ai processi di liberazione nazionale nel, nel, nel Medio Oriente, che in realtà ricalcano in qualche modo anche esperienze di altre, di altre zone, zone del mondo, non si è riusciti, dopo, dopo la liberazione nazionale, a eh, rompere dalla dipendenza fondamentalmente con eh, i paesi del, del centro capitalista eh, le, le vecchie potenze, potenze colonizzatrici. Eh, questi pro, progetti postcoloniali eh, si basavano, su, eh, basavano su, sull'espropriazione delle vecchie classi eh, fondiarie o dei vecchi, dei vecchi, dei vecchi coloni, eh, sulla nazionalizzazione di quei settori industriali legati al, al capitale estero, nell'ottica e eh, di eh, cooptare tramite misure distributive, riforme agrarie, eh, settori di aristocrazia operaia e eh, le, masse, le, masse, le masse contadine, e appunto di eh, far partire un progetto di, di sviluppo e di, e di industrializzazione. Tuttavia questi, questi processi furono diretti da, da forze politiche che avevano fondamentalmente una visione eh, interclassista e eh, non vedevano il nesso fondamentale che eh, stabiliva Trotsky eh, già eh, negli anni 30 tra rivoluzione antiimperialista e rivoluzione anti -anti anticapitalista, finendo appunto per continuare a dipendere eh, nel loro progetto di, di industrializzazione dalle eh, importazioni dei beni ad alta tecnologia, eh, da, dai, dai centri imperialisti e quindi eh, dai, dai, dai prestiti eh, dei, paesi, dei paesi avanzati. Eh, il fatto è fondamentalmente che, eh, senza, rompere con, senza rompere in maniera definitiva con, con le classi dominanti eh, locali, eh, senza essere in grado eh, questi questi gruppi politici dirigenti nei paesi arabi eh, di portare a termine eh, un, uh, un reale progetto di unificazione panaraba in quanto eh, ognuno legato al, al, suo, al, suo stato, al suo stato nazionale, le risorse per far partire un'industrializzazione un autocentrata rimanevano, rimanevano limitate. I capitalismi di stato della, della regione sono riusciti effettivamente a sopravvivere eh, più di altre esperienze di sostituzione delle importazioni in altre zone periferiche eh, del capitalismo grazie al boom petrolifero degli anni, degli anni 70 e a una fase, eh, gli anni 80, in cui eh, il, il resto dei, dei, dei paesi eh, periferici viveva già dei piani di, di aggiustamento strutturale legati all'elevato debito, debito estero eh, Situazione, appunto questi piani di, di aggiustamento strutturale, eh, diretti dal, dalle istituzioni finanziarie internazionali, dal, eh, da, quindi dal, dal Fondo Monetario Internazionale e dalla, dalla, dalla Banca Mondiale, arriveranno eh, in Medio Oriente e Nord Africa, in particolare in, in Egitto, eh, in Tunisia, a partire dagli, dagli anni 90, subendo un'accelerazione eh, all'inizio degli, degli anni 2000. Importante, rispetto anche a quello che diceva Giacomo in introduzione, non vedere chiaramente eh, questi, questi processi eh, semplicemente come un'aggressione imperialista nella misura in cui non bisogna sottovalutare il fatto che eh, il Fondo Monetario Internazionale e l'imperialismo può appoggiarsi su eh, settori eh, proprietari, settori eh, del... Della, de, delle vecchie burocrazie di Stato interessati a trasformarsi in, in, in, grandi, in grandi capitalisti che effettivamente grazie a, a, a, ai programmi di ristrutturazione trainati da, da, dal Fondo Monetario Internazionale e eh, dalle altre potenze capitalistiche, eh, Stati Uniti, Paesi dell'Unione Europea, eccetera, riescono a diventare fondamentalmente eh, le nuove borghesie eh, che dominano in quei, in quei, in, in quei contesti. Eh, Borghesie particolarmente oligarchiche nella misura in cui appunto eh, riescono a beneficiare del, del, delle privatizzazioni dei, dei, settori, dei settori pubblici eh, fondamentalmente. Eh, ora non so, non so quanto, quanto ho parlato, eh, immagino di aver preso già un quarto, quarto d'ora... Sì, se ti vuoi allungare un pochettino sei ancora nei tempi, assolutamente. Va bene. Ecco, eh, quindi fondamentalmente eh, a causa dei, dei, dei, dei limiti intrinseci del, del modello di, di, di sviluppo postcoloniale eh, abbiamo un lungo processo di, di restaurazione di... Eh, Abbiamo un, un lungo processo di, di, resta, di, di restaurazione imperialista e eh, di rapporti, e di, rapporti eh, di classe eh, fortemente sbilanciati eh, a vantaggio di eh, una, una minoranza oligarchica tra, eh, gli anni, tra, tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli, degli, degli anni 2000. Questo dal punto di vista politico il processo che eh, sta alla base di tutte quelle, di tutte quelle problematiche socio-economiche eh, che, che non starò nemmeno ad approfondire nella misura in cui appunto eh, i dati su, sul fatto che i paesi del mondo arabo sono quelli con i tassi di disoccupazione giovanile più, più elevati eh, del mondo. Eh, Tassi di diseguaglianza che sono mascherati da, dai dati sull'indice di Gini, per, che, che è un, un tasso, magari se ci saranno domande spiegherò meglio quest, alcuni passaggi di questo tipo. È, è il tasso che, che, che misura la distribuzione del reddito tra eh, quintili della popolazione, eh, indicatore che appunto non mostra tassi di diseguaglianza eh, particolarmente elevati nel, nel mondo arabo, ma perché eh, si concentra appunto su quintili della popolazione. Se si va a vedere eh, quanta ricchezza detiene il 20% della popolazione eh, nei paesi del, mon del mondo arabo, eh, l'ammontare è in linea fondamentalmente con quello degli altri paesi in via di sviluppo. Il problema è che, eh, come ha dimostrato tra l'altro un, un, un autore della, de, de, della World Bank che si chiama Verme, eh, il problema è che eh, i tassi di, di diseguaglianza crescono vertiginosamente rispetto ad altre aree del mondo se si va a vedere eh, il, la quota di ricchezza detenuta dall'1% della, della, della popolazione che è appunto eh, facilmente identificabile in quella, in quella cupola di grandi oligarchi usciti dalle, dalle, dalle privatizzazioni. E, non, I dati eh, macroeconomici... Eh, Altro canto non riescono bene a dare conto di tutta una serie di fenomeni di, di espropriazione e di attacco alle condizioni del lavoro che si concretizzano appunto in eh, centinaia di migliaia di, di licenziamenti eh, causati dalle, dalle, dalle privatizzazioni, in eh, centinaia e migliaia di contadini espropriati in relazione alle, alle controriforme agrarie, eh, che vengono messi in campo eh, sempre su consiglio delle istituzioni finanziarie internazionali, ma anche per andare a rafforzare settori di eh, borghesia agraria che eh, si era sviluppata nel corso dei decenni e eh, gli investitori internazionali, soprattutto sauditi e eh, della penisola del Golfo, interessati nel, nell'investimento in, in quelle agricolture. E, non si parla appunto poi del fatto che, eh, oltre ai licenziamenti, le privatizzazioni fanno sì che il modello di accumulazione sia sempre più legato agli eh, investimenti, gli investimenti esteri, che evidentemente eh, arrivano nella misura in cui possono eh, sfruttare una forza lavoro a basso costo e con condizioni contrattuali, se i contratti poi vengono messi in campo perché c'è anche un grosso problema in quei paesi di forza lavoro informale, multinazionali che appunto vengono se possono sfruttare lavoro, lavoro a, a basso costo e in condizioni peggiori rispetto ai, ai, paesi, ai paesi imperialisti. E eh, appunto, eh, soprattutto in Tunisia e, e in Egitto, eh, il modello di, di accumulazione a partire dagli anni... Eh, dalla fine degli anni 90, inizio degli anni 2000, è basato su, sugli, investimenti, sugli investimenti esteri, che eh, da un lato segnano un peggioramento delle, delle, delle condizioni di lavoro e eh, dall'altro non riescono a migliorare significativamente eh, gli, gli indicatori della, della disoccupazione, nella misura in cui eh, gli investimenti esteri eh, non rappresentano eh, l'installazione di impianti da parte delle multinazionali che poi vanno a eh, rifornirsi da settori industriali nazionali, bensì eh, impianti che vengono impiantati per poter sfruttare la forza lavoro a basso costo, importare eh, componenti eh, dai, dai, paesi, eh, dai, dai paesi avanzati, e eh, reimportare i prodotti, i prodotti finiti nelle, nelle catene globali del, del, del valore. Se si tiene conto, tra l'altro, che molti investimenti diretti esteri nei paesi del Medio Oriente, in particolare Egitto eh, e, eh, e Tunisia, sono finiti in ex industrie, industrie di Stato, eh, non solo non sono serviti a niente per eh, migliorare la situazione della, della disoccupazione, ma sono stati anche eh, negativi eh, sotto questo aspetto, perché appunto tu vai a privatizzare delle industrie di Stato che prima erano collegate come subfornitura a imprese nazionali, mentre ora sono collegate a imprese dei centri, dei centri imperialisti. Eh, Ecco appunto tutto questo per cercare di, di inquadrare eh, a livello nazionale la, la situazione. Ma senza perdere il fatto che, comunque, le ingerenze imperialiste, se non sono state centrali nel, eh, nell'orchestrare le mobilitazioni contro autocrati, eh, insomma. Eh, L'imperialismo è stato centrale, non, cen non certo per istruire i manifestanti, ma per innescare le, le, le dinamiche socio-economiche che sono state alla base, del, alla base delle, delle, delle mobilitazioni. E, ecco, in realtà ehm, ci sarebbero altre cose... Ci sarebbero altre cose da dire, ma il succo l'ho detto, passo la, a, passo la parola al moderatore se, se ha degli stimoli per gli, altri, per gli altri compagni. Ti ringrazio, Lorenzo. Proprio a partire anche dall'ultimo dall concetto che, che esponevi, che un po' ritornava anche al, al mio intervento iniziale, eh, passavo la parola a Gianni a partire da questa suggestione, um, proprio per prenderla dal punto di vista della soggettività delle masse e della popolazione che hanno partecipato a questi processi, soprattutto a quelli uh, più radicali. Mm, si è andata, diciamo, diffondendo una certa moda che attribuisce un'etichetta di rivoluzione a fenomeni assolutamente diversi fra loro, quindi anche con un sovrautilizzo del termine di rivoluzione per cui da una parte possiamo vederla nell'analisi diciamo, di chi si occupa di questi fenomeni, come un fenomeno storico del tutto generico, molto, estremamente interpretabile, dall'altro ho notato ipotesi, diciamo, di nuovi tipi di rivoluzione in cui mh, non si spiega qual è la novità, diciamo così, in termini sociali, in termini politici, che determinerebbe questi nuovi tipi di rivoluzione, quindi evidentemente anche nuovi programmi, eh, nuovi scopi, anche nuovi eh, soggetti politici che, che ne facciano parte, che le dirigano. Però mh, il caso egiziano su cui ci soffermiamo molto anche nell'opuscolo sembra in realtà confermare su tutta la linea le categorie marxiste che sono state affinate in particolare poi durante eh, l'epoca imperialista durante e dopo la Prima Guerra Mondiale, anche fino agli albori della Seconda, prima da Leni e poi anche da Trotsky. Vorrei chiedere un parere a Gianni su questo. Eccomi, sì, allora, eh, per prima cosa grazie Giacomo, grazie alla voce per aver organizzato questo incontro. Vedo con piacere che i partecipanti... Eh, dovrebbero superare la media o per meglio dire la somma dei parenti di noi quattro e questo è già un ottimo obiettivo perché ora è vero che siamo chiusi in casa insomma ci può essere certamente qualcosa di meglio che iniziare sera ascoltare Lorenzo Lodi Mattia Gianpaolo e il sottoscritto e quindi soprattutto ringrazio loro per esserci e spero che questa, che questa discussione possa essere eh, di stimolo di aiuto e possa essere piacevole eh, io voglio partire da, da, da, da un punto di vista leggermente diverso, eh, colgo fra, fra, fra i compagni un, un profondo pessimismo, ora parzialmente questo devo dire, mi sembra un po' connaturato quasi antropologicamente ai compagni stessi, i compagni sono sempre un po', un po tristi, un po' presimali, non so se questo è il prodotto del capitalismo, o è qualcosa di assolutamente cattivo, malvagio, se la pandemia ci ha aggiunto qualcosa, di sicuro ci ha aggiunto qualcosa, ma dal punto di vista politico secondo me c'è un elemento serio da eh, a parte, che molte organizzazioni della sinistra, anche marxista, hanno rappresentato gli ultimi, gli ultimi anni, l'ultimo decennio, come una fase profondamente reazionale. Ora ovviamente ci sono degli elementi che vanno a portare acqua al mulino a questa presa, eh, pensiamo alla la profonda regressione dei processi eh, in, in America Latina che avevano portato alla vittoria dei presidenti di sinistra, pensiamo alla crescita dei partiti della destra estrema, della destra, estremo, della destra eh, radicale in, in Europa occidentale e in Europa orientale, eh, pensiamo anche alla capacità di forze razionali di giungere al potere dall'Ungheria alla Turchia, passando eh, per gli Stati Uniti eh, con Trump, e via discorrendo ovvero ci sono una serie di elementi che, che, che fanno leggere eh, l'ultimo decennio il decennio appena trascorso come un decennio eh, di involuzione un decennio di grande capacità espansiva delle forze reazionali al tempo stesso non dobbiamo cogliere, no, no, non dobbiamo non cogliere l'altro aspetto della medaglia ovvero che il decennio appena trascorso è stato un decennio di straordinaria, di straordinaria capacità delle masse di intervenire negli eventi politici. È stato un decennio di grandissimo fermento, fermento dal basso. Pensiamo che solamente nel, nell'ultimo anno prima dello scoppio della pandemia, nel 2019, ci sono state insurrezioni di massa eh, in quasi tutti i continenti, dal Sudan eh, all'Algeria, da, da, da Porto Rico, ad Hong Kong, da, da, da, dalla Bolivia eh, all'Ecuador, passando per il Cile. Ovvero, quello che, che, che, che è andato eh, andò emergendo negli ultimi decenni è una straordinaria capacità, una straordinaria capacità di mobilitazione delle masse. Questo per me è un elemento molto importante ed è un elemento che si collega in modo diretto a quello che è successo in Medio Oriente negli ultimi decenni perché questa grande capacità delle masse ovviamente si è data in modo specifico in Medio Oriente, dove noi abbiamo avuto due grandi ondate di proteste, due grandi ondate rivoluzionari. La prima come giustamente eh, ricordavi te già nell'introduzione, quella che va dal, da fine del 2010 fino al 2013, e dove una serie di leader autoritari sono, sono sconfitti dalle, dalle mobilitazioni di piazza, eh, Tunisia, Egitto, Libia, Yemen, e in altri casi giungono vicino alla sconfitta, pensiamo alla Siria e al Bahrein. E poi c'è una seconda andata, quella del 2018-2019, dove ancora una volta le masse costringono i dittatori di lungo, di lungo corso ad andarsene, pensiamo al Sudan e all'Algeria, oppure a forzare un cambio eh, per quanto riguarda i primi ministri in carica nel caso del Libano e dell'Iraq. Ovvero il decennio si, si, si caratterizza come un decennio assolutamente rivoluzionario per, per il Medio Oriente e penso che l'intervento di Lorenzo Rodi sia stato importante per, per riuscire a, a, a contestualizzare questa, questa andata o queste due ondate per essere più precisi queste due ondate rivoluzionarie. al tempo stesso penso che il Medio Oriente sia eh, esplicativo anche di un secondo trend che abbiamo visto eh, nella regione ma non solo nella regione ovvero l'incapacità di questi movimenti rivoluzionari di rivoluzionare le società ovvero questa, questa incapacità di movimenti rivoluzionari di andare oltre eh, l'assetto la, la, la, la, politico ovvero o, andare oltre il cambio della forma e della, della leadership e di governo per riuscire eh, a produrre una trasformazione reale dal punto di vista socio-economico una trasformazione nel modo di produzione ovvero nei, questi, questi movimenti rivoluzionari non sono stati capaci di portare al potere una, una nuova classe e, e questo in, in un certo senso mi porta al cuore della tua domanda, ovvero eh, cos'è stato questo decennio rivoluzionario in Medio Oriente? Dobbiamo parlare di, di primavera arabe? Dobbiamo parlare di proteste? Dobbiamo parlare di rivolte? Dobbiamo parlare di sollevazioni? Oppure dobbiamo parlare di rivoluzioni? E se dobbiamo parlare di rivoluzioni, che rivoluzioni sono state quelle che abbiamo visto in Medio Oriente? Beh, forse come è già emerso dalla, da, dal mio argomentare io sostengo l'ultima posizione, ovvero eh, sostengo che l'ultimo decenni decennio sia stato un decennio rivoluzionario in Medio Oriente e quindi sia corretto parlare di rivoluzione. Al tempo stesso è importante per inquadrare questi fenomeni rivoluzionari introdurre una distinzione fra lo scoppio di una rivoluzione e l'esito di una rivoluzione. Perché questo ci conduce al cuore del problema di qualsiasi, qualsiasi rivoluzione, ovvero le rivoluzioni non sono eventi, non sono qualcosa di geograficamente limitato a una piazza e temporalmente ristretto a poche settimane, sono processi. E sono processi che si svolgono nel tempo, ma non per questo sono, sono eterni, e, ovvero hanno una, una finestra di durata e eh? questa è la finestra eh, di opportunità per i rivoluzionari, come, come direbbe l'amico eh, Gennaro Gervasio. E, e qui sorge ovviamente una domanda ovvero eh, cosa mette in moto un processo rivoluzionario quando scoppia una rivoluzione quando si dà una situazione rivoluzionaria e io penso che la risposta sia eh, che ci siano due elementi nella risposta ovvero che un processo rivoluzionario si mette in moto quando si danno due condizioni la prima è l'ingresso delle masse sul terreno dove si decidono le, le loro sorti, ovvero l'ingresso delle masse sulla scena politica e se noi guardiamo un qualsiasi documentario eh, che tratti delle, delle, delle rivoluzioni arabe, immediatamente vediamo queste, queste piazze, questi viali, strapieni di, di, di persone, eh, vediamo quello che, che, che Lenin descriverebbe come un carnevale degli oppressi e dei subordinati. Questo è il primo elemento, l'ingresso delle masse. Eh, io però penso che non sia sufficiente, ci sono situazioni nelle quali c'è l'ingresso delle masse sulla scena politica, ma non si dà una situazione rivoluzionaria. Pensiamo ad esempio al caso francese con i gialli. C'è stato un ingresso delle masse, è vero? Ma questo non ha dato eh, il una situazione rivoluzionaria, perché penso sia importante anche introdurre il secondo elemento, ovvero ci deve essere una disarticolazione dei meccanismi formali e informali attraverso i quali il potere viene, eh, viene gestito. Eh, ovvero per dire in maniera più esplicita, eh, la classe dominante non può continuare a governare come aveva fatto fino al giorno prima necessita della, della costruzione, della ricostruzione di nuove strutture, di nuovi meccanismi per, per garantire il potere ecco, quando si danno questi due elementi l'ingresso delle masse, la disarticolazione dei meccanismi formali e informali che articolano il potere si ha una situazione rivoluzionaria Um, ovviamente non tutte le, le, le situazioni rivoluzionarie determinano un, una vittoria della rivoluzione stessa e anche in questo caso il Medio Oriente è, è purtroppo fecondo di interessi e penso che l'ultimo intervento di Mattia proverà a dirci qualcosa di più sulle ragioni che possono concorrere a spiegare il fallimento dei, dei, dei processi rivoluzionari in Medio Oriente ovvero l'incapacità delle, delle classi eh, lavoratrici di, di prendere il potere. Questo ovviamente tende a eh, delineare un quadro eh, tetro, fosco, certamente eh, non di speranza rispetto a quello che è successo. Eppure, per quanto eh, ovviamente una rivoluzione abbia un inizio e una fine, c'è qualcosa che va oltre in questo inizio e alla in fine, e sono l'eredità di un processo rivoluzionario, ovvero il fatto che eh, milioni di uomini e donne sono state attraversate dall'aspirazione da, dall emancipatrice del processo rivoluzionario stesso, il fatto che le loro coscienze sono state eh, profondamente trasformate dalla rivoluzione stessa, e, e, e che questa, questo profondo cambiamento delle coscienze, per quanto magari... Eh, oggi sia difficile da riscontrare perché eh, rimane, eh, rimane nascosto sotto la cappa repressiva è comunque presente è una brace che arde sotto, sotto eh, la, la, la, la, ferrea, la ferrea dittatura di Al-Sisi piuttosto che, che della, di altri dittatori di Sud eh, ed è qualcosa che in modo carsico riemerge. E, e, e qui è l'ultimo punto che, che volevo toccare eh, quello che abbiamo visto nelle ultime settimane proprio mentre eh, c'era questo avvicinamento al decennale delle rivoluzioni arabe. quello che abbiamo visto succedere in Tunisia ma anche quello, su, quello che abbiamo visto succedere in Egitto ovvero in Tunisia ci sono state proteste molto forti soprattutto eh, nella notte soprattutto nei quartieri eh, popolari delle, delle grandi città e ancora di più quello che abbiamo visto in Egitto, dove il, il movimento operaio è, eh, è tornato centrale, dove il tentativo, soprattutto eh, con riferimento ad Eluana, dove c'è questa, questa grande acciaieria del regime di, di, di Al sisi di liquidarla, eh, ha portato a una fortissima reazione da, da parte del movimento operaio con un presidio permanente nella, nella, nella fabbrica. E questa è una delle grandi eredità delle, delle rivoluzioni arabe, perché un elemento sicuramente centrale di queste rivoluzioni, è stato il grande protagonismo dei lavoratori. Ora, quindi ovviamente non, non mi voglio dilungare, eh, ma si era diffusa fra, fra una, una fetta purtroppo larga, anche della sinistra, l'idea diffusa che la classe lavoratrice non esistesse più o che se esistesse ancora questa fosse destinata a un ruolo eh, marginale, subordinato e così quello che le, le, prima, le, le rivoluzioni arabe hanno, eh, ci consegnano è un'assoluta centralità del, del movimento operario, è stato determinante nel processo di accumulazione delle energie rivoluzionarie, per esempio in Egitto e in Tunisia è durato circa un decennio, quindi dal 2000 fino al 2010-2011, è stato decisivo durante le settimane della sollevazione, quando eh, agendo come, come attore collettivo eh, ha forzato i militari in Egitto a prendere direttamente il potere e in Tunisia a non difendere i regimi penali ed è stato decisivo anche nel corso della transizione, per quanto più ovviamente delle negativo eh, negative sul quale occorre riflettere, il movimento operario non è stato capace di creare forme politiche alternative che potessero riconfigurare dal punto di vista politico e socio-economico la, condizio, la, la, la condizione del paese a favore del movimento operaio stesso, a cui Grazie Gianni. E procediamo con il terzo e l'ultimo intervento di apertura di, di Mattia Giampaolo. E anche a lui cerco di dare uno, uno stimolo, diciamo, per il suo intervento. E, ed è questo: um, già um, un secolo addietro e anche di più. I più grandi teorici marxisti come Lenin, Rosa Luxemburg, Gramsci, Trotsky e altri hanno riflettuto molto uh, su il ruolo che la burocrazia gioca nel campo del movimento operaio, nel campo della grande politica, nel campo delle rivoluzioni anche. E, e quindi anche come un organo che potenzia i freni contro i rivoluzionari, quindi che ferma o rallenta le, le rivoluzioni. E, è un fenomeno possiamo vedere eh, comunque gli aspetti che lo possono caratterizzare come un fenomeno cruciale quello della burocrazia sindacale politica anche nella primavera araba sì eh, grazie a tutti e tutte buonasera ah, a me è toccato il, la parte con il titolo leggermente più brutto degli altri ovvero usare la parola fallimento in un certo senso brutto perché in realtà questi processi e soprattutto quell'egiziano lo sento particolarmente e non nascondo diciamo la mia emotività poi nel, nel parlarne ero in parte soprattutto nella, nel secondo anno della rivoluzione ero in Egitto ero in piazza partecipavo al tra virgolette il festeggiamento dell'anno della rivoluzione anche se un cartello che fotografai una volta c'era scritto questo non è un festeggiamento questa è una rivoluzione quindi ad un anno dopo la caduta del regime di Mubarak in realtà la voglia di cambiamento e di eh, rivoluzione era ancora ben presente in in piazza e quindi io ecco mi sono addossato questo termine fallimento che in realtà è la seconda volta che lo utilizzo l'ho utilizzato prima volta nella mia tesi di magistrale descrivendo anche un po' in malo modo il fallimento dei cosiddetti partiti laici nella nella transizione lo utilizzo oggi per dare diciamo un quadro un po' più ampio e abbracciando i due paesi che oggi molti eh, analizzano e cercano di, di, di, di spiegare i loro processi ovvero la Tunisia e l'Egitto e molti oggi intendono il fallimento guardando all'Egitto per esempio confinando all'interno di uno schema di un ritorno all'oppressione alla violazione dei diritti umani all'assenza di libertà di stampa piuttosto che di espressione e questo diciamo è fuori da ogni dubbio se pensiamo a non alle manifestazioni recenti, ma quelle, per esempio, del 2019, che in una settimana il regime arresta 3.000 persone, ad esempio, no? e, e quindi, diciamo, questo aspetto autoritario, ma pensiamo anche alla Tunisia in questi giorni, che ne hanno arrestati 1.000 in due giorni, ad esempio. E questo è un aspetto inconfutabile, nessuno può metterlo in dubbio. Tuttavia, c'è anche un'altra parte, e mi un po' mi rifaccio al discorso anche che faceva Lorenzo all'inizio, questi paesi oggi per dire che per dimostrare una sconfitta o un fallimento bisogna avere delle prove e le prove a mio avviso sono in quello che sta succedendo in questi giorni e penso soprattutto alla Tunisia e mi, da, mi, mi aggancio a Lorenzo per dire che il fallimento di queste rivoluzioni è stato quello in realtà di non aver... Mh, affrontato e di fatto preso per mano le questioni eh, soprattutto sociali e hanno di fatto mh, per struttura per eh, eredità politica e anche per eh, influenza che comunque viviamo in un mondo globalizzato e quindi in un certo senso le influenze arrivano da ogni parte e, e naturalmente ci sono delle problematiche poi all'interno anche dei gruppi politici stessi e, in questi giorni stiamo festeggiando i cento anni del Partito Comunista, e, e molti naturalmente vedono i, nei grandi fondatori del partito, da Bordica, Gramsci, eccetera, eccetera, beh, delle figure di riferimento. Tuttavia, però, eh, molte volte parlando di questi, di questi grandi personaggi teorici e teorici rivoluzionari del, del nostro paese in, in modo particolare, eh, molte volte però omettono una parte e parlo soprattutto di Gramsci. Gramsci nel 1921 scriveva un articolo sull'Ordine Nuovo intitolato I Capi e le Masse. Perché cito questo articolo? Perché appunto per spiegare ciò che non è stato in Egitto, in Tunisia, bisogna partire un attimo dal, dagli attori, dalle soggettività politiche che hanno preceduto questi grandi movimenti. Gramsci in questo articolo diceva se noi guardiamo oggi al eh, movimento sindacale in Italia, vediamo che c'è una grande accozzaia di capetti all'interno del sindacato che crede che solo nella loro posizione possono governare le masse. Le masse in quel caso non sono in grado di essere, di auto-organizzarsi o piuttosto di agire. Questo fu smentito, fu smentito dal Biennio rosso, la rottura di Rivorno, arriva proprio dalla, dalla critica diretta sia del Partito Socialista ma anche del sindacato all'epoca, la CGL senza I. In, eh, e, e proprio per questo io ripercorro all'interno anche delle, del mio pezzo in parte ciò che è stato, quali so ciò che hanno fatto e cosa non hanno fatto le soggettività all'interno di questi paesi. Soggettività che di fatto... Hanno invece di eh, supportare e anche in qualche modo probabilmente successivamente eh, appoggiare e dirigere le masse hanno preferito in realtà burocratizzarsi e stringersi invece che con gli operai ad esempio penso all'Egitto, a Tunisia è un caso storicamente anche eh, diverso hanno di fatto sposato le idee dei regimi all'epoca pensa a quello di Nasser e al diciamo al pseudo socialismo alle, alle politiche pseudo socialiste del regime nasserista che sono quelle poi stringendo del, del capitalismo di Stato e in questo caso diciamo che il sindacato sposando di fatto la, eh, la politica del, poi del, del regime eh, nasserista, di fatto depotenzia le masse. Tutti ormai, siccome c'era un capo, tra virgolette, socialista al governo, ecco, attraverso questo suo processo noi arriveremo prima o poi al socialismo. Questa eredità politica in realtà non si... Eh, si protrae attraverso il tempo e probabilmente in molti casi soprattutto eh, in Egitto arriverà fino al 2011 ma peserà sull'eredità e sulle traiettorie successive che prenderanno anche i nuovi partiti, i, i nuovi attori politici che non saranno purtroppo come vedremo delle eh, organizzazioni politiche eh, come diciamo eh, si intendevano probabilmente una volta, come appunto la struttura partitica e, e questo è anche un, eh, anche un altro aspetto e eh, che è l'aspetto che ha eh, poi la trasformazione anche eh, che hanno i, i regimi arabi stessi, eh, regimi arabi che appunto cambiano nel tempo, cambiano eh, ad esempio dal eh, Cambia in Tunisia in brevissimo tempo da, eh, anche all'interno del regime stesso di, eh, di Habib Bourguiba. Eh, cambia ad esempio con il passaggio da, in parte da Nasser a Sadat e cambia poi negli anni 2000. E, e con il cambiare dei regimi cambiano di fatto anche, eh, anche il modo di far politica degli attori che un tempo erano anche legati eh, al, eh, ad esempio ai movimenti di sinistra. L'approccio la, la, la, che poi passa è quello che poi investe anche eh, i movimenti che hanno investito molte delle proteste che si sono avute in Europa. Eh, pensa ad esempio ai eh, più recenti, a Inno Global, piuttosto che Podemos o Occupy. Eh, questa idea che tutti eh, questi movimenti orizzontali, senza una struttura rigida, eh, questo in realtà anche in questi giorni si sta eh, enfatizzando molto: questa eh, orizzontalità della piazza, una piazza vista dall'alto e dove tutti sono uguali e dove tutti, eh, non c'è un capo, non c'è una leadership. Eh, mi verrebbe da dire che avendolo vissuto era mo tutto molto bello. Allo stesso tempo, però, ci viene poi la domanda che si sono fatti già nel passato. Eh, è caduto Mubarak, è caduto Ben Ali. Ora che fare? E a questa domanda di che fare eh, non, non tutti ricevevano, eh, hanno potuto ricevere, eh, avere una risposta, una risposta pronta. Lo dice in parte questo grande studioso che appunto io stimo molto, che è Asif Bayat, ad esempio, nel. Nel suo libro eh, Rivoluzioni senza Rivoluzionari, e enfatizza un po' questa parte, ma eh, lo dice anche in parte le, le, le, le tante chiacchierate che facevo, per esempio al Cairo insieme agli attivisti, soprattutto quelli legati al movimento del 6 Aprile, eh, che dicevo: sì, va bene, ma adesso. E loro dicevano: no, no, no la democrazia. Come volete? vogliamo una, eh, un governo eh, non corrotto? Vogliamo eh, la, la democrazia, le elezioni. Ok, questo era eh, legittimo anche da parte loro, dopo anni e anni di soprusi. Il risultato di ciò in parte lo vediamo in Tunisia oggi, dove c'è stato un, eh, un cambiamento anche verso la democrazia eh, liberale rappresentativa in un certo senso, però che allo stesso tempo ha tenuto pochissimo. Proprio alcuni minuti prima di collegarmi stavo vedendo una, un, un bel evento su, sempre sulla, sulle rivoluzioni arabe eh, con eh, è organizzato da un'università un inglese e, e faceva vedere lo schema della soddisfazione delle giovani generazioni in Tunisia e eh, che cosa ne pensavano secondo un sondaggio tutti erano pessimisti e nessuno voleva e eh, più del 56 per cento mi sembra erano contrari a a una democratizzazione, a un ritorno addirittura di eh, Ben Ali. Questo fa ragionare, fa ragionare perché, appunto, non si è trovata la soluzione del, eh, al, al, al problema sociale. La Tunisia oggi penso che sia l'esempio più calzante. Non si è trovata perché in realtà non c'è stato un attore politico in grado di proporre uno schema sociale. E anche politico alternativo questo perché appunto l'eredità sia delle organizzazioni passate che avevano ormai non avevano alcuna legittimità all'interno del nuovo della eh, de, de, delle ai primi anni 2000 non avevano alcuna legittimità all'interno di questi nuovi movimenti tutti pensavano che tutti questi vecchi partiti della sinistra che avevano collaborato con nasser piuttosto che Bur con burkiba e non, tutti facevano riferimento a loro come parte del potere ma chi si è strutturato all'esterno all'esterno di questa struttura rigida che erano i regimi eh, che erano e che probabilmente sono ancora i regimi del, dell'area eh, non, non, non sono stati in grado di, eh, di, di proporre questa alternativa basti pensare che all'interno Faccio giusto un piccolo eh, un piccolo collegamento anche con il saggio. Beh, se si pensa ad esempio al, eh, al partito, ad esempio, in Egitto del Tagamo, era fu un partito in realtà che si staccò da una costola del, del, del, del, del partito unico di Nasser. E, però poi fu in parte protagonista delle eh, proteste del pane del 77 e da lì però ci fu diciamo di fatto la repressione poi che ne seguì dalle proteste di fatto ci fu una, un rientro alla base alla base intendo eh, del del regime nel 2011 allo scoppio delle proteste se si va a guardare il il gli articoli che uscivano all'interno dei, dei, del sito del, del partito, si vedeva che ci sono delle proteste, ma per ora attendiamo. Quando intervistai il segretario generale nel 2013 mi disse, no, in realtà noi siamo andati subito all'interno della piazza, siamo andati subito a protestare, i nostri giovani erano subito lì dentro. Allo stesso momento che mi diceva quella cosa, c'era una protesta al, sotto la sede del, del partito. E allo stesso tempo diceva, guarda questi, era il 2013, e diceva, eh, guardate questi, questi ragazzi qua, questi non vanno al lavoro, non sanno fare niente, pensano di poter fare politica ma non la sanno fare, perché non hanno ascoltato noi? Questo atteggiamento di fatto da parte delle vecchie strutture che di fatto sono riconducibili benissimo alle, alle strutture che aveva formato Nasser, ma che di fatto si rifacevano anche al, allo stalinismo, una rigida, una rigida burocrazia del partito e del sindacato anche in parte, ah, in parte completamente, visto che in Egitto il, il sindacato era completamente cooptato dal, dai, da, dal regime. In Tunisia probabilmente abbiamo una situazione diversa, poi chi vuole magari può approfondirlo eh, leggendo il, il, la, la mia parte. E però che tuttavia questa eredità è rimasta è rimasta che chi aveva la struttura del partito di fatto è rimasta ancorata ai vecchi schemi ovvero uno schema rigido dove c'è so, il vecchio capo del partito e sotto tutti coloro che potevano farne parte ma avevano pochissima libertà di manovra e così si comportavano anche con magari io, eh, gli operai in fabbrica di fatto non avevano con loro non avevano nessun legame oppure c'erano queste nuove strutture che facevano parte anche della cosiddetta nuova sinistra che nacque poi dopo la sconfitta del 67 e di fatto loro vennero rimasero in un primo tempo ancorati all'interno dello schema anche nazionalista si staccarono dalla logica diciamo più stalinista più eh, burocrate ma che di fatto però poi non uscirono mai all'interno della logica sia nazionalista e, e sia anche della vecchia struttura penso ad esempio uno dei tanti fu eh, Andin Sabahi per esempio che, di fatto nel 2011 fu protagonista fu uno dei pochi della vecchia politica che riuscì a guardare alla piazza, alle masse, dei lavora, ai, ai lavoratori, alle masse dei giovani, ai giovani universitari, ma che di fatto poi si rivelò vittima del suo stesso passato, legato in, in parte a, eh, a, a logiche eh, rigide, burocratiche, tipiche di, di, di una certa eh, sinistra, che oggi in parte anche eh, rivediamo. Naturalmente... Le rivoluzioni falliscono, falliscono proprio per eh, appunto per non aver creato all'interno di questo grande modo di massa la soggettività, le soggettività potenziali che ci potevano che ci potevano essere di fatto o sono finite all'interno di carrozzoni elettorali eh, come ad esempio penso alla eh, Tunisia oppure eh, erano talmente piccole, poco organizzate che di fatto non avevano eh, moltissimo seguito all'interno anche della piazza stessa penso ad esempio ai socialisti rivoluzionari in Egitto che appunto proprio oggi ricordavano, dicevano Oggi è il 25 gennaio, non è un ricordo, è un qualcosa che abbiamo fatto e è un qualcosa che ci debba, eh, de, debba fungere da lezione. Agli errori che abbiamo fatto sicuramente ha aumentato la nostra esperienza e sicuramente bisogna, eh, da qui bisogna ripartire per pensare un qualcosa di diverso. Paradossalmente in Egitto, ma come anche in Tunisia, quelli che inizialmente avevano vinto, penso soprattutto all'Egitto, avevano vinto a livello elettorale, a livello anche di eh, transizione verso la democrazia, beh, era la forza più organizzata, che erano i fratelli musulmani di fatto. Non a caso veniva, venivano definiti, molti studiosi ad esempio, venivano definiti il tanzim. Il tanzim che in armo vuol dire l'organizzazione, l'organizzazione rigida della politica era radicata all'interno dei territori seppur paradossalmente in tutti gli anni addietro non si erano mai costituiti come partito ma avevano la struttura che gli permetteva di agire all'interno della società e questo è quello che è mancato di fatto poi ai movimenti della sinistra più radicale eh, all'interno della realtà egiziana e anche all'interno della realtà tunisina questi giorni c'erano le proteste in, in Tunisia e qui chiudo e vedendo le proteste ho chiesto a una mia amica dicendo l'UGTT che è il sindacato tunisino cosa dice in questi giorni mi ha mandato un articolo con una dichiarazione del sindacato l'UGTT che è stato di fatto è una è stata storicamente una struttura sì cooptata da Regione allo stesso tempo la base di, era, si muoveva abbastanza autonomamente e questo fu dimostrato soprattutto nella, nello scoppio della rivoluzione del 2011 ma era dimostrato anche in un articolo tradotto dalla voce delle lotte di Joel Benin diceva a Tunisi nel 2019 c'erano due piazze da una parte c'era il sindacato UGTT che festeggiava dall'altra c'erano i lavoratori anche parte degli UGTT ma che allo stesso tempo chiamavano ancora la rivolta perché le situazioni sociali non erano cambiate ad esempio in questi giorni il GTT dice eh no torniamo a casa basta con la violenza, basta con le proteste e eh, bisogna andare avanti verso la democratizzazione ma di fatto ciò dimostra ancora una volta che c'è una spaccatura e, e questa struttura di fatto burocratizzata ai vertici almeno per il caso tunisino di fatto resta. In Egitto la struttura del, del sindacato unico di fatto non viene, in non viene di fatto intaccata all'interno ma viene attaccata all'esterno ovvero da tutti quei sindacati che si formarono nei negli anni precedenti ma soprattutto successivamente poi alla rivoluzione del 2011 sindacati che con tutti i difetti che potevano avere di fatto molti di essi non erano sindacati che, diciamo che chiamavano alla lotta di classe o alla all'esproprio al, al, dei mezzi di produzione, ma che tuttavia si sganciavano dalla logica di potere e cercavano di lavorare e di portare avanti delle lotte che in, in parte eh, potevano essere funzionali alla causa, con tutti i limiti che poi hanno avuto e continuano probabilmente ad avere, anche se ripeto: l'Egitto oggi. Non è un, un paese dove la lotta politica è, è così, così aperta, anzi. Tutto il contrario è più che chiusa. Grazie. Grazie a te, Mattia. Io provavo a dare un breve stimolo in base anche al fatto che ci chiedevano nei commenti di soffermarci sulla questione del partito, no? ovviamente del partito dal lato della barricata dei rivoluzionari. Uh, alcune cose sono già state dette, mh, però provo a riprendere la questione mh, anche a partire da quella domanda che si fanno le masse che hanno partecipato a questi processi rivoluzionari, soprattutto in Tunisia e in Egitto. Cade uh, Ben Ali, cade Mubarak e ora che facciamo? E la questione, se vogliamo dare una risposta ovviamente un po' generica senza entrare troppo nei casi specifici, è che ehm, l'emersione di una direzione rivoluzionaria, quindi di un'organizzazione, appunto come spiegava Mattia nel caso dei fratelli musulmani, che infatti pur non volendo spingere la rivoluzione eh, oltre certi confini, ne prendono di fatto eh, per un certo periodo la guida, ne sono un riferimento, e, ehm, si caratterizzano proprio per avere quel tipo di eh, struttura radicata nella società e con un proprio programma, con una propria ideologia, eh, che permette loro di avere già un'idea del che fare prima che si presenti eh, il momento del cedimento delle strutture statali, quindi dell'apertura di eh, sintomi di una situazione rivoluzionaria come anche, ovviamente, associata al, al fermento delle masse che finalmente si attivano ed entrano nell'arena politica, come ricordava anche Gianni. La questione per chi si pone il problema che le rivoluzioni di oggi siano rivoluzioni sociali vittoriose, che quindi eh, riescano ad abbattere il sistema eh, di potere borghese capitalista in un paese e a livello internazionale, chiaramente pone questo problema eh, dell'avere, un, un personale eh, che abbia già un'esperienza come quadri del movimento operaio di altri movimenti, e, mh, organizzata su scala nazionale e su scala internazionale, proprio per affrontare queste sfide che richiedono una preparazione, una selezione eh, di un corpo di militanti e di quadri che possano essere anche poi dirigenti di un moto rivoluzionario, che non può avvenire durante il moto stesso, anche perché, come possiamo vedere, eh, questi episodi sono. Molto brevi nella durata rispetto a quella che è la vita, la vita nazionale di un paese, i suoi processi storici, come abbiamo anche provato a elaborare un po' nell'opuscolo e anche stasera rispetto a fenomeni economici, politici, che hanno caratterizzato eh, tante delle radici eh, di questa primavera araba. Proprio per questo aggiungo questo elemento, poi lascio la parola ai ah, compagni se vogliono magari aggiungere qualcos'altro, una questione mh, che non viene toccata o dal nostro punto di vista viene toccata abbastanza male eh, anche in questi giorni riguardo le celebrazioni, come abbiamo ricordato, del centenario della nascita del Partito Comunista d'Italia, è la questione dell'internazionalismo politico. Ovviamente mh, internazionalismo può vuol dire tante cose, dipende anche ovviamente in che contesto lo si cala e eh, in base a quale discorso, a quale obiettivo eh, si vuole raggiungere quando si parla di internazionalismo politico. Dal nostro punto di vista, eh, un processo che si svolge in oltre una dozzina di paesi, in cui in alcuni cadono addirittura sulla, sulla spinta della mobilitazione di massa, regimi che eh, si erano dimostrati saldi, e politicamente stabili per decenni, quindi con delle situazioni di continuità politica che per certi versi eh, per noi europei sono un po' particolari, diciamo così, un po', un po del passato, ehm, ancora di più può corroborare la tesi per cui eh, non si tratta semplicemente in ogni paese di eh, raggruppare, organizzare, ehm, coalizzare in un partito i rivoluzionari, coloro che eh, vogliono eh, far andare oltre i suoi limiti democratico-borghesi la rivoluzione, quindi oltre semplicemente rivendicare una società dove ci sia il diritto di parola, dove si possono fare elezioni, eh, dove una serie di diritti sociali e civili vengano acquisiti, anche magari eh, sull'esempio di paesi che li hanno già acquisiti anche in via pacifica, quindi dicendo, eh, non c'è neanche bisogno di fare tutta questa rivoluzione. Ecco che eh, andando invece al, al nocciolo delle questioni che generano queste ineguaglianze, eh, queste ingiustizie e, mh, in ultima misura, lo sfruttamento che poi i, per, diciamo, permette alla minoranza che controlla politicamente eh, tutti gli stati di perpetrare queste ingiustizie e quindi anche di scegliere eh, di quanti diritti può erogare a, a Rubinetto, poi ovviamente andando in crisi quando dal basso invece c'è una grande pressione per ottenerli con la lotta. Ecco che questi rivoluzionari, sì, uniamoli in un'organizzazione, dotiamoci di un programma per portare questa rivoluzione a consegnare effettivamente il potere a queste masse sfruttate e quindi a conquistare una democrazia di grado superiore basata sulla loro auto-organizzazione, quindi non sulle vecchie istituzioni dello Stato borghese che sono state plasmate contro di noi e quindi anche riorganizzare. Uh, l'economia su una base mh, pianificata, democratica, uh, discussa dalle larghe masse che producono la ricchezza di questa economia e non da una uh, minoranza di capitalisti che formalmente detiene questa ricchezza e uh, determina con questa ricchezza uh, le nostre vite. Il problema è questi fenomeni sono internazionali, il dominio dei capitalisti è internazionale, uh, l'internazionalismo politico non può essere altro dal nostro punto di vista che un grado di elaborazione, eh, di coordinamento, di eh, elaborazione di un, un programma e di una strategia a livello internazionale. Quindi poniamo il problema, mh, sì, della costituzione di un'avanguardia rivoluzionaria di un partito prima eh, dello scoppio di una situazione rivoluzionaria, ma su scala internazionale e non come sommatoria di partiti amici. Anche ritorno alla, alla questione del PCD si parla ovviamente dell'internazionalismo con cui eh, nasceva questo partito, con lo spirito del, del 21, che voleva rompere con una, un certo social patriotismo che aveva di fatto disgregato la vecchia internazionale socialista. Il problema era, questo internazionalismo è uno strumento per vincere su scala mondiale o è semplicemente un sentimento? Mm, oggi, mm, essendo anche mancato il, il vecchio partito comunista, eh, quello ovviamente di, di Bordiga e Gramsci non quello di Togliatti e Berlinguer essendo anche venuta a mancare un po' una situazione politica eh, che caratterizzava quell'epoca a, a cavallo della prima guerra mondiale mh, il sentimento che si associa all'internazionalismo è spesso di una solidarietà che eh, quando va bene una solidarietà di classe quindi di una genuina volontà di lottare assieme di lavoratori e lavoratrici al di là delle barriere nazionali quando va male è un sentimento, diciamo così, eh, di mh, simpatia, empatia eh, umanitaria assolutamente progressista, ma che eh, non tocca e, e non questiona fino in fondo appunto le radici eh, dell'ingiustizia che caratterizza questa nostra società e che mh, si dipanano su scala internazionale. Le grandi questioni che si intersecano anche, con la primavera araba, come quella, ad esempio, per le grandi questioni del nostro tempo, come quella dell'emigrazione, di importanti flussi di, di persone che scappano da situazioni eh, di disoccupazione di massa, di gravissima crisi economica, eh, di conflitti militari aperti in Africa e in Asia, verso ad esempio l'Europa, eh, tocca proprio il fatto che eh, questi processi hanno profonde radici nello sfruttamento e nei meccanismi di dominio imperialista che ci sono su gran parte del mondo, che non possono essere assolutamente scalpiti da un internazionalismo che sia una solidarietà o un semplice coordinare delle lotte che poi comunque rimangono senza riferimento comune. A maggior ragione in paesi dove eh, le forze già accumulate sono mh, parziali, eh, ma i, i compiti di, di lotta comune, di elaborazione comune sono fondamentali, Uh, anche dove ci fosse una situazione con pochi rivoluzionari avere un riferimento internazionale poter contare sull'elaborazione uh, di una strategia comune di una lotta comune sarebbe un fattore uh, che potrebbe cambiare molti degli aspetti di questi fenomeni e anche quindi lavorare contro i loro limiti per fare un esempio non ci sono gra stati grandi scioperi generali dei lavoratori e delle lavoratrici europee per chiedere ad esempio la pace in Siria o ehm, in sostegno a certi momenti apicali di lotta che hanno caratterizzato la primavera araba non c'è stato un grande sciopero generale europeo ehm, che ha chiesto eh, il cessate il fuoco ad esempio del conflitto eh, in Kurdistan quando c'è stata l'invasione da parte delle truppe turche o nel recente conflitto Armenia-Azerbaigian dove pure centrava la Turchia. La presenza di un partito internazionale che possa dare uno stimolo a un settore eh, di classe molto più ampio e alla società tutta, eh, ponendo queste questioni internazionali, sicuramente sarebbe un fattore che sconvolgerebbe lo scenario eh, che c'è oggi e sicuramente l'esistenza stessa della terza internazionale, e ovviamente anche a una scala minore della quarta internazionale, ha dimostrato che un partito internazionale della rivoluzione, che cerca poi... Uh, di uh, aumentare le forze rivoluzionarie e dare un, loro una direzione a, a, a, a scala internazionale poteva cambiare le carte in tavola e nonostante le sconfitte del, del secolo passato sicuramente l'ha fatto per mi fermo qui nelle mie considerazioni uh, sulla questione del, uh, del partito e chiedo ai nostri panelist se avevano magari qualche Mattia forse ha delle considerazioni Posso ah, un, velocemente rispetto a quello che hai appena detto, in, in questi giorni in Egitto, come diceva Gianni, eh, sono tornati gli scioperi, eh, soprattutto dopo l'annuncio la, della liquidazione della fabbrica del ferro e dell'acciaio. E a un certo punto eh, vedevo anche l'altro giorno un comunicato degli operai del ferro iracheni e degli operai libici in solidarietà con eh, gli operai egiziani. Ora, eh, diciamo che resta probabilmente eh, limitata questa cosa e, e, e non, non, non vi è di fatto la, una, un, una un risvolto molto più, più ampio, però questo quest aspetto del, dell'internazionalismo, anche per esempio, nel, soprattutto... Eh, non so nel 2011, ma sono sicuro nel 2012, ad esempio in Egitto, eh, in parte eh, veniva fuori. Veniva fuori soprattutto anche per l'eredità e per la, le origini che molti dei movimenti di piazza avevano avuto eh, durante la rivoluzione. E penso ad esempio a tutti quei movimenti che si erano formati durante, ad esempio, in Egitto, durante le, le prote la, i protesti in solidarietà con la seconda intifada palestinese, che tornarono anche a Galla durante, eh, mi ricordo, nel 2012 in Egitto. A piazza Tahrir c'era questo palco eh, alle spalle, e di fronte, diciamo, alle spalle c'era le ponte di Castrenil, che attraversava appunto il, il Nilo, dove c'era scritto da Medana a Tahrir, Gaza, la, la West Bank, fino all'Iraq per liberare appunto definitivamente il mondo arabo dalla dittatura. Questa, eh, questa, questo aspetto in realtà era, è, molto, è, è stato molto interessante e, e che secondo me eh, in parte... Eh, soprattutto dalle, dalle, dalle nostre parti, non, non si è captato tanto, soprattutto in termini di solidarietà a queste, a queste proteste e anche appoggio fermo a queste proteste. Basti pensare a tutte le, le posizioni, come ricordava anche Lorenzo nel suo intervento, di alcune parti della sinistra nostrana, ma anche eh, europea, su appunto le posizioni da avere l'antimperialismo di Al-Assad, per esempio, piuttosto che, non so, quando c'era Gheddafi, che ricorda un po' una frase anche riferita a qualche personaggio nel nostro paese, diciamo, e, e che di fatto hanno un po' moncato eh, una visione diversa eh, a, a questi eh, moti rivoluzionari. E nel 2011, al di là delle... Eh, delle delle piccole manifestazioni in solidarietà col popolo siriano, egiziano, eccetera, eccetera, però non ci fu, come hai detto tu, ad esempio, eh, non so, uno sciopero generale piuttosto che eh, una dimostrazione eh, organizzata, ad esempio, dai partiti della, della sinistra, più o meno radicale che sia, eh, mentre invece oggi eh, molti si sbracciano, ad esempio, per le proteste che ci sono giusti giuste in un certo senso anche quelle ci sono state in Russia in questi giorni ad esempio molti si sbracciano ma non c'è stato mai ad esempio quando sono avvenute nel Medio Oriente hanno preferito restare lì vigili a guardare ciò che succedeva sempre per paura e questo intacca poi i famosi e famigerati interessi nazionali per non intaccare una stabilità di, dei paesi che sono dall'altra sponda del Mediterraneo probabilmente non per non appunto per restare in silenzio ora non, non, non, non intendo diciamo dire che partiti simili, non so, il PD piuttosto che un altro partito eh, di questo genere, insomma, possa organizzare. Però anche, eh, la mia critica è rivolta soprattutto in quella parte di sinistra, quella più radicale, che di fatto ha sposato una posizione molto più conservatrice rispetto a questi grandi movimenti. Mi chiedeva Gianni di intervenire. Sì, sì la... rapidamente rispetto un attimo alle sollecitazioni che, che ci fornivi con il tuo intervento, Gianni. Allora, dal mio punto di vista, non è sorprendente che dopo la caduta di Benale e Mubarak eh, ci sia una capacità dei partiti islamisti di conquistare un consenso importante tra larghi settori delle masse. Penso che qui sia, sia importante perché magari chi ci sta ascoltando eh, non si è mai interessato in modo, in modo diretto o particolare della regione del Medio Oriente e Nord Africa, quindi penso sia importante dare un attimo una, una connotazione generale di queste forze islamiste e soprattutto della, della fratellanza musulmana in Egitto. Io penso che, che i caratteri fondamentali della fratellanza musulmana siano sostanzialmente tre. Il primo è quello di una retorica interclassista, ovvero la capacità di attrarre un consenso che proviene da classi e settori diversi. Il secondo è una centralità eh, storica delle classi medie professionali, soprattutto a livello di vigenziale e di leadership, e poi in modo, modo graduale, a partire dalla fine degli anni 70, a questa leadership delle classi medie professionali si è aggiunta eh, un, una frazione importante della classe capitalista, la cosiddetta borghesia PIA, che in modo graduale era emersa nei decenni precedenti in Arabia Saudita e quando Sadat fa rientrare la fratellanza in funzione antisinistra in Egitto, questa, questa frazione della classe capitalista si espande soprattutto nel settore del, del, del commercio e della, della vendita al dettaglio. Il terzo elemento è che si tratta di un partito conservatore, soprattutto per quanto riguarda eh, i, diritti, i diritti civili. La funzione che gioca la fratellanza musulmana in Egitto è una funzione che è del tutto simile a quella che giocano i partiti socialdemocratici in Europa occidentale nei processi rivoluzionari che si danno eh, fra le due guerre mondiali, soprattutto a ridosso della prima guerra mondiale. Questa è la, la, la, la logica all'interno della quale si sono, si sono mossi anche i socialisti rivoluzionari in Egitto, ovvero. Eh, si tratta di un partito, la Fratellanza, che è capace di conquistare le masse, che non ha ovviamente nessuna intenzione di eh, portare a termine il processo rivoluzionario e che quindi eh, o, o, lo tradirà. Eh, al tempo stesso, si tratta di, di un partito che riesce a ottenere un, un consenso importante delle, delle masse e quindi è un, eh, un partito che deve essere costantemente... E, e dialetticamente eh, messo di fronte ai propri, ai propri vigni eh, giustamente facevi riferimento a eh, l'importanza del, del partito rivoluzionario io penso ci siano due fattori qua il primo è quello che, che avevo accennato prima parzialmente sul quale è rientrato anche Mattia ovvero quello che abbiamo, eh, che abbiamo visto in queste rivoluzioni è l'assenza di un potere uguale, ovvero non si sono creati organi di potere alternativi. E questo in modo particolare non si sono creati consigli operai, non, il, il, le, le fabbriche sono state occupate e gestite dai laboratori sono state un numero particolarmente esiguo. Questo è un primo fattore. E il secondo è un assenza, o per meglio dire, una certa debolezza delle, de, delle forze rivoluzionarie strutturate, cioè una certa debolezza di, di, del partito rivoluzionario. Ora, eh, tendiamo a vedere questi due aspetti come analiticamente separati. Devo dire che questa è la, la logica all'interno della quale anch'io mi sono mosso per, per, per, per tanto tempo. O, oggi direi che questo è scorretto, che questo è scorretto e che i due aspetti devono essere visti insieme. Cioè c'è uno stretto rapporto dialettico fra da un lato l'assenza di un potere duale sui luoghi di lavoro e, e dall'altro l'assenza di, di un partito rivoluzionario. I due elementi tendono, in un certo senso, eh, purtroppo nel caso egiziano, ad esempio, si sono rafforzati a vicenda, ovvero eh, l'incapacità del partito rivoluzionario di creare un collegamento diretto con il movimento operaio, di avere quadri, quadri all'interno della propria organizzazione che derivassero dal movimento operaio stesso ha certamente limitato la capacità del movimento operaio stesso di dar vita a una forma di, di potere duale e proprio l'assenza di una forma di potere duale ha poi chiuso il, il, il partito rivoluzionario, l'embrione del partito rivoluzionario, i socialisti rivoluzionari in Egitto all'interno di una dinamica eh, assolutamente eh, nefasta e perdente che era quella di, di scegliere sostanzialmente fra i, i due, i due coni della, della, della contrarivoluzione, ovvero la fratellanza musulmana da un lato e i militari dall'altro. Poi ovviamente la posizione dei, dei socialisti rivoluzionari è stata più sfumata, è stato un tentativo di dire né con gli uni né con gli altri, ma l'assenza di un potere duale sui luoghi di lavoro ha reso non credibile agli occhi delle masse la, la, una possibilità di una, di una, di una terza via. Grazie Gianni per questa aggiunta. Mm, non abbiamo attualmente altre, altre domande, diciamo altri interventi. Mm, io intanto ricordo una cosa che uh, abbiamo aggiunto anche nei, nei commenti qui del, del video. Mm, il prossimo 7 febbraio, una domenica, il pomeriggio, uh, terremo un seminario su Zoom. Quindi uh, chiediamo a chiunque voglia partecipare di, di iscriverci per informarsi, per poi avere le chiavi d'accesso, che esplorerà il contesto storico della nascita del Partito Comunista d'Italia, quindi tra appunto il, il piagno Rosso, che abbiamo anche ricordato brevemente stasera, e l'ascesa del fascismo. Mm, sarà un'occasione appunto anche per continuare ad approfondire temi legati alla questione del processo rivoluzionario, dell'autoorganizzazione, quindi anche dei consigli, e peraltro, in, in un paese diciamo, in, in que a quell'epoca che dei consigli li ha anche avuti e um, un'occupazione di fabbriche mastodontiche legate alla questione appunto della, della loro direzione rivoluzionaria e, e del partito politico. Eh, ricordo anche che eh, potete recuperare come video, anche qui su Facebook, la presentazione del libro che abbiamo fatto e che è ancora in vendita. Contattateci pure se, se lo volete avere, se non ce l'avete ancora. Marxismo di Gramsci, scritto dal nostro compagno argentino Juan Dalmaso, è uscito con uh, Red Star Press e mh, contiene sia un'introduzione alla figura e al pensiero di Antonio Gramsci, sia per lo più un, uno studio di diverse categorie politiche del pensiero di Gramsci nei quaderni del carcere, legate anche al dibattito teorico strategico eh, degli anni 20 e 30 della, della terza internazionale. Quindi, il suo periodo rivoluzionario, poi quello dell'ascesa e del consolidamento della, della burocrazia staliniana. Non so se mh, Lorenzo voleva aggiungere qualcosa, altrimenti io Sì, sì, assolutamente. Se... Esatto. Cercherò di essere breve. Eh, non ci sono stati commenti, perché non so perché non riesco a vedere i commenti quindi nessuno ha. Eh, per adesso avevano posto la questione del partito, anche se volevamo fare altri esempi di dove la classe operaia si era presentata con rivendicazioni autonome. Diciamo. Ah, vabbè, eh, posso provare a dire qualcosa anch'io su questo aspetto. Eh, cominciavo un attimo però a insistere su, sulla questione dell'internazionalismo, che appunto sembra una problematica... Eh, quasi campata per aria a parlare della necessità di un partito internazionale quando eh, nella relazione di Mattia si è detto che eh, appunto non c'erano forze organizzate nemmeno a livello loca locale ne ha, ne ha ribadito la debolezza Gianni eh, in realtà eh, ribadisco che la questione dell'internazionalismo è fondamentale a partire dalle dinamiche strutturali che eh, coinvolgono la la regione e eh, chiaramente eh, a monte di quelle che coinvolgono il, il eh, a valle di quelle che coinvolgono il capitalismo in, in generale è chiaro che in paesi, in paesi dipendenti eh, la possibilità di eh, una, una rivoluzione socialista eh, vincente in grado di, di, di, di condurre a, a, al socialismo non può, non può avvenire in, aut in autonomia da quelli che sono i centri, i centri, i centri imperialisti. Questo noi l'abbiamo visto sul piano, sul piano storico, le lotte eh, anticoloniali eh, hanno avuto un, un impatto fondamentale su, sull'emergere del 68 e del 69 in, in Europa. Ma eh, abbiamo visto, nonostante tutta la scarsa solidarietà che c'è stata, soprattutto in Italia, in altri paesi del, dell'Europa occidentale. Abbiamo visto comunque inserirsi le primavere arabe, eh, non in un contesto di mobilitazione solo regionale, ma eh, su scala quantomeno mediterranea, perché nel, nel frattempo c'erano anche eh, i dieci scioperi generali che si susseguivano eh, in Grecia nel giro di un anno tra il 2010 e il 2011, infatti i rimandi eh, di solidarietà tra le piazze esistevano a livello di, di, di cartellonistica eh, in Italia in realtà eh, c'era ehm, c'erano gli ultimi colpi di coda dell'onda dell studentesca io ricordo ancora un, un opuscolo che venne scritto da un collettivo a cui, a cui partecipavo che si concentrava appunto sulle lotte delle, delle, delle primavere arabe insomma sono state un un, un processo che, secondo me, eh, ha forgiato un'intera un generazione di, di, di, di militanti. Io per primo mi sono politicizzato grazie, grazie alle primavere arme, eh, in, in, in buona sostanza. E Quindi, ecco, appunto, eh, le dinamiche di collegamento ci sono state sia a livello, a livello regionale, ma anche a livello di eh, rapporti tra eh, paesi e quantomeno del... Del, del Mediterraneo. Sarebbe interessante, eh, visto che poi appunto noi parliamo di Egitto e Tunisia, ma è un processo eh, che ha coinvolto molti paesi della regione, sarebbe interessante vedere quanti dei, dei lavoratori dei, dei, dei sicobas, eh, immigrati, eh, che vengono dall'area, hanno avuto esperienze eh, di mobilitazione pregresse. Questa è una domanda che mi pongo, non lo so. Eh, c'è poi ecco da, da considerare l'enorme interdipendenza che, che hanno avuto i contesti di mobilitazione regionale. Se Sisi eh, è riuscito a, a legittimarsi al potere, è stato anche grazie al fatto che poteva dire: guardate, grazie a me che ho represso i fratelli musulmani, non è successo come, come, come in Siria, dove invece c'è l'islamismo. Ci sono state situazioni in cui, eh, ad esempio, si potrebbe, si potrebbe addirittura sostenere che eh, in, determinati, in determinati contesti che non hanno eh, subito, tra virgolette, eh, la, la, prima, la prima ondata, però ci sono state delle ripercussioni che hanno creato delle modificazioni di rapporti di forza tra classi che poi hanno aperto a delle mobilitazioni successive, ad esempio... Eh, ad esempio, eh, io ora sto approfondendo l'Algeria, che Gianni sicuramente conosce, eh, conosce meglio, però dopo il 2011, eh, contesto in cui l'Algeria non, non, non, non venne coinvolta, i despoti locali si strizzarono un po' il culo e eh, alcuni processi di, eh, di, di privatizzazione e di smantellamento del settore pubblico vennero, vennero ritardati, eh, oppure avanzati con eh, riserve che permisero a, a, a delle lotte di, di accumularsi per poi esplodere con un cambio della situazione economica anche più, più complessiva più, più, più recentemente. Ma, ma gli esempi so, sono infiniti. Tutto questo per dire fondamentalmente che appunto eh, al netto della de storia accumulata che non c'è stata di, di costruzione di, di, un, di, di un partito, eh, la, la, la, la realtà... Eh, la realtà va nella direzione di segnalarne l'importanza sul, sul piano internazionale. Eh, dico una cosa rapidamente su quello che ha detto Gianni, col quale non concordo eh, completamente, nella misura in cui, eh, secondo me, il paragone tra i, i fratelli musulmani e i socialdemocratici è un po' forzato, a mio avviso, eh. Eh, poi sono curioso di sentire come, come risponde Gianni appunto, eh, perché appunto comunque socialdem eh, eh, i socialdemocratici erano un partito operaio in Germania, a direzione eh, fondamentalmente borghese, eh, perché eh, in un contesto rivoluzionario volevano il mantenimento del capitalismo e una riforma democratica, detto questo avevano una radice militante nella, nella classe operaia, gli operai che eh, organizzavano appunto i consigli erano operai influenzati dai, dai socialdemocratici. I fratelli musulmani, eh, pur avendo un forte consenso in termini eh, elettorali, probabilmente anche di prestigio e rispetto, eh, non hanno avuto nessun ruolo nelle, nelle mobilitazioni operaie che ci sono state eh, in, in Egitto, ma anche, ma anche in, in, in Tunisia. Quindi fondamentalmente eh, un'idea volta al, al sostegno critico dei fratelli musulmani e tramite una ragione del genere mi sembra un pochettino, un pochettino viziata, anche a, a, nella misura in cui poi eh, la, la riprova delle scarse radici eh, dei fratelli musulmani nel movimento operaio. Eh, l'impennata di scioperi nel 2013 tu ce l'hai con il governo, il, governo, il governo Morsi ma forse mi sono perso qualche passaggio di quello che ha detto Gianni eh, e appunto ecco i fratelli i socialisti rivoluzionari sicuramente erano la forza più avanzata in quel contesto però eh, io mh, per, quello che, eh, per quello che ho potuto approfondire li vedo come una forza che ha avuto un po' di ambiguità nei confronti dei fratelli musulmani, non solo durante la rivoluzione, ma anche nel periodo precedente, in cui eh, la politica di una sorta di fronte unico con i fratelli, con i fratelli musulmani andava avanti da, da, da, qualche, da qualche anno, e può darsi abbia limitato la costruzione di questa forza come gruppo indipendente. No, sull sulle, ecco, sulle, sulle recenti mobilitazioni... Eh, degli operai eh, eh, è stata citata la questione del è stata citata la questione del di questa grande acciaieria eh, fondata da, da, da Nasser agli albori del progetto di industrializzazione del, dell'Egitto che sta venendo smantellata da da, da, da, da Al-Sisi e eh, a ha riscosso l'indignazione e, e la protesta di questi, di questi operai che in realtà, eh, ora non ho una conoscenza approfondita, però tra eh, le principali fabbriche che già nel 2011 avevano dato il loro contributo alle mobilitazioni, c'erano appunto questa acciaglie di, di Elwan, eh, che se non sbaglio è un, una, una città industriale nella cintura, nella cintura di, di, di El Cairo. Quindi appunto sarebbe interessante, magari Mattia ne sa qualcosa di più, avendo anche migliore accesso a fonti dirette, sarebbe interessante vedere questo, se c'è una continuità nei in questi processi di mobilitazione che è andata eh, sul, sul sotterraneo. Chiudo su, sull'Egitto perché volevo anche segnalare come appunto il movimento operaio. Non, eh, non, non sia stata una peculiarità appunto solo, solo dell'Egitto e della, della Tunisia, abbiamo detto nel, nel 2019 è partito un processo anche in, in Algeria, e in questo, in, quest, in questo periodo anche in Algeria, che sta subendo una, una situazione di, di, di grave difficoltà economica, essendo un paese fortemente dipendente dal, dal petrolio, che ha avuto un tracollo negli ultimi, negli ultimi tempi, anche lì eh, si, si sta iniziando a ragionare su tutta una serie di nuove... Di, di, di privatizzazioni, perché l'Algeria rispetto ad altri paesi ha privatizzato di meno negli anni, negli anni scorsi. Eh, con il Covid chiaramente eh, ci sono licenziamenti di massa eh, in, um, in, molte, in molte aziende, anche, anche pubbliche, e eh, in questo periodo si, si stanno sviluppando tutta una serie di scioperi contro i licenziamenti che vanno a intersecarsi con altri scioperi che si erano sviluppati attorno, attorno a settembre invece legati al riconoscimento dei diritti eh, sindacali. Eh, eh, situazione che è coagulata in questi, in questi giorni in una marcia dei, dei lavoratori nella, in una delle principali città industriali eh, algerini. Quindi appunto è molto interessante come di nuovo rispetto all'internazionalismo comunque ci sia eh, un processo di di mobilitazione che eh, coinvolge gli operai in vari, in vari paesi, Gianni e Mattia citavano, eh, citavano, citavano l'Iraq e, e l'Egitto, appunto, sarebbe molto interessante, eh, sarebbe molto interessante se diversamente dalla prima ondata, quella del 2011, si sviluppassero in più paesi mobilitazioni con forti connotazioni, connotazioni operai anche rispetto alle possibilità espansive dei movimenti rivoluzionari perché appunto nel 2011 noi abbiamo ehm, le rivolte in, in Tunisia ed Egitto sulle quali ci siamo concentrati che appunto hanno avuto questa spinta espansiva per eh, la, la forza della, della, della classe della classe operaia e in generale delle masse impoverite con istanze con istanze di classe, ma appunto sono stati gli unici due paesi in quel periodo che hanno avuto questa dinamica cristallina eh, nella, nella regione. Sarebbe interessante se invece i processi che si stanno sviluppando adesso convergessero avendo eh, tutti una, una, una più chiara spinta operaia, quantomeno sul piano delle mobilitazioni, perché ecco, è sempre utile chiarire il fatto che eh, sul piano della direzione politica eh, Molti passi avanti sono, sono, sono da fare, chiudo. E prima di cedere la parola a Gianni, che sicuramente magari vorrà eh, inserirsi un po' in questa discussione. Leggo una domanda, e ovviamente vi chiedo se volete scrivervi un po' su questo che eh, mi è arrivata per messaggio e che dice. Negli ultimi 10-12 anni abbiamo assistito in Italia ad una radicalizzazione a volte molto notevole di una prima generazione di lavoratori e lavoratrici immigrati, spesso provenienti da Marocco, Tunisia, Egitto, ma anche Etiopia, Somalia, Eritrea. Potremmo citare l'ondata degli scioperi della logistica. Secondo voi questa radicalizzazione può essere collegata in qualche maniera anche alla fase delle primavere arabe? È possibile a vostro parere che questa radicalizzazione contagia almeno in parte... Settori significativi della classe operaia, che è un po' un domandone, però siccome è arrivato ve l'ho letto. Se, se volete dare qualche spunto, siete i benvenuti. Eh, vuoi parlare tu Gianni? Sì, ma lascerei il domandone a Mattia, che è certamente si preparato su questo. No, ma la critica di Lorenzo è, è corretta, puntuale e la l'accolgo certamente evidenzia un punto di, di distanza e di differenza eh, molto importante tra i partiti socialdemocratici eh, degli anni 10 e 20 in Europa occidentale e i partiti islamisti eh, di dieci anni fa o anche, anche dell'oggi in Tunisia piuttosto che in Egitto. Ovvero i partiti socialdemocratici europei una, una, eh, erano radicati all'interno della, della, della classe lavorativa del movimento dei lavoratori. Cosa che invece non è il tipico degli islamisti. Eh, il mio punto in realtà riguardava esclusivamente la funzione giocata da, da, da queste forze e, e, e la funzione giocata nel, nel periodo della, eh, della transizione rivoluzionaria, dal mio punto di vista ha dei connotati eh, simili eh, ovvero in entrambi i casi il tentativo è quello di assumere la guida del, del processo rivoluzionario conquistando il sostegno delle masse per poi deflettere il movimento rivoluzionario stesso. In questo io una un'analogia come coglievo un'analogia sul fatto che le masse tendono ad approcciarsi eh, in modo graduale verso, verso i partiti, quindi spesso vi è un tentativo di approcciarsi al partito eh, che in quel momento è visto come un partito... Eh, più moderato meno, eh, meno, meno rivoluzionario cioè c'è un tentativo eh, che è spesso una, una, una, un approccio che è graduale rispetto al, al processo rivoluzionario stesso c'è un punto importante secondo me che toccava, che toccava Lorenzo e che eh, è una tematica, eh, una tematica generale riguardo ovvero qual è il rapporto delle, delle forze rivoluzionarie rispetto ai partiti eh, riformisti e moderati. Ora, i socialisti rivoluzionari eh, in Egitto eh, crescono intorno alla metà degli anni 90 con i circoli eh, studenteschi e universitari, e uno degli elementi che li caratterizza e che eh, è importante rispetto a quello che era la sinistra egiziana fino a quel momento è il tentativo di eh, evitare una rappresentazione del, dell'Islam politico come un movimento fascista questa era sostanzialmente la posizione della, della, della sinistra di gran parte della sinistra egiziana e questo spingeva la sinistra ad allearsi direttamente o indirettamente col regime nel tentativo di evitare che quello che era il pericolo maggiore ovvero la possibilità di una vittoria del, degli islamisti della fratellanza questo aveva una ripercussione tremenda, perché tendeva a vedere qualsiasi movimento delle masse come un elemento, come un elemento negativo. Eh, I socialisti rivoluzionari nascono eh, anche con, eh, con lo slogan eh, «Con lo Stato mai eh, con gli islamisti qualche volta», che è uno slogan molto vago, ma che deve essere ovviamente calato all'interno di quello che è il contesto della sinistra egiziana Metà degli anni 90. Eh, la mia sensazione è che i socialisti rivoluzionari sia, siano stati molto lenti dal passare eh, da questa logica che aveva una sua eh, pregnanza nel, eh, a inizio anni 2000 a un contesto decisamente diverso che quello che segue l'11 febbraio 2011. Cioè a partire da questo momento la fratellanza musulmana diventa il principale alleato politico dei militari ed è una forza di stampo sì riformista ma all'interno di una dinamica rivoluzionaria ha i connotati della forza controrivoluzionaria. Contro e qui tornava il mio paragone rispetto alle forze socialdemocratiche che possono avere una, una caratterizzazione di stampo eh, riformista in un periodo eh, non rivoluzionario ma che all'interno di una dinamica rivoluzionaria assumono invece Fondati eh, contro i rivoluzionari. Eh, però insomma eh, la critica di, di, di Lorenzo è, è accolta perché è corretta. Lascio a Mattia l'ingrato compito di rispondere al domandone. Grazie Gianni, grazie Giacomo. Allora, la domanda è: sì, è complicata in realtà. E anche se potrei dare, abbozzare qualche, qualche risposta. Eh, innanzitutto questo, questo fattore, come diceva anche Lorenzo, del fatto che chissà se molti operai, non so, egiziani, piuttosto che tunisini, eh, oggi combattivi in Italia, di fatto hanno partecipato anche alle proteste del 2010-2011. Un po' di tempo fa ho provato a indagare un po' su, su, su questo aspetto e in realtà almeno le domande che mi sono state date, e le due risposte che mi sono state date, scusate, erano più che altro negative. Quasi nessuno aveva mai partecipato, almeno in maniera molto organica diciamo a, eh, a, alle proteste ne avevo incontrato soltanto uno che di fatto mi ha detto da quando ho iniziato poi a fare eh, le proteste gli show in Italia mi sono dimenticato di quello che era successo e avevo fatto in Egitto nel 2011 quindi non ne voglio neanche parlare e, mh, però c'è una c'è un fattore Legato a quello che è successo nel 2011, a mio avviso, è da quello che ho potuto notare da un aspetto. Se guardiamo, ad esempio, i migranti che sono arrivati dall'Egitto eh, negli ultimi anni, la maggior parte di loro sono minori non accompagnati. Adesso non voglio scendere nei, nei particolari e, nelle, e nei, nei dettagli, ma è indicativo, però, perché. Loro la rivoluzione, e sono arrivati nel 2016, 2015, quindi insomma quattordicenni, quindicenni, sedicenni, a volte diciottenni: che comunque la rivoluzione vuoi o non vuoi l'hanno vista. Ora, se erano al Cairo piuttosto che al Gardia, piuttosto che a Alessandria, comunque l'hanno vista e hanno, secondo me, quello che viene chiamato spesso sono. Le, le, le, le esperienze diciamo, acquisite durante un atto eh, materiale formale, cioè loro, se, a mio avviso, e eh, questo mi è stato un po' anche confermato in alcune mie ricerche sul campo, dal fatto che in, alla rivoluzione io ero piccolo, però tuttavia mi ricordo che per le strade o nel mio quartiere si, si gridava a basso, eh, a basso Mubarak, ad esempio. E, e questa cosa in realtà poi è controdimostrata dalle proteste, ad esempio, in Tunisia oggi e in Egitto oggi, ad esempio, che molti hanno riportato, eh, ad esempio, nelle, nelle proteste in Egitto a settembre, dicevano che molti che protestano oggi sono addirittura bambini che per giocare giocano alla rivoluzione. Questo secondo me gioca un ruolo, ora non so quanta importanza possa avere, All'interno oggi, poi a distanza anche di dieci anni, probabilmente sono arrivati in Italia 3-4 anni fa, oggi sono forse ventenni, ventiduenni molti, eh, però secondo me c'è questo carattere. Un secondo carattere invece è che in genere, eh, a mio avviso, i lavoratori stranieri non hanno l'eredità politica che hanno anche i lavoratori italiani. Il lavoratore italiano oggi ha alle spalle una sconfitta una sconfitta più o meno pesante c'è chi appunto di vecchia probabilmente di vecchia data eh, non so dagli anni che ha iniziato a lavorare negli anni 70 60 70 80 anche eh, ha alle spalle di fatto una sconfitta una sconfitta che lo rende in parte anche in un certo senso scoraggiato anche dalla, dalla lotta stessa, non è un caso appunto che oggi né all'interno dei settori della logistica o piuttosto che nelle, in alcune industrie, beh, chi sciopera chi ha caratteri più combattivi siano i lavoratori, diciamo chiamiamoli immigranti, in un certo senso questo termine è un po' barbaro e, e questo secondo me potrebbe essere anche in un certo senso ricavato dalla de, dedotto da appunto dall'assenza dall di questa in parte sconfitta che c'è stata e che probabilmente vedono anche nelle se l'operaio vede oggi l'organizzazione sindacale non tutti naturalmente con tutte le eccezioni del mondo eh, come una struttura di fatto non a favore dei diritti dei lavoratori, che pensa soltanto, cioè interessa, adesso generalizzando e facendo un discorso molto, eh, appunto, mh, poco, poco, eh, che so facendo un discorso da bar, tra virgolette, però di fatto eh, molte volte, eh, anzi, la, la, la partecipazione di massa dei lavoratori stranieri nell'interno delle industrie ha invece dimostrato tutto il contrario e, e quindi ecco non so se c'è non posso dirlo con certezza se c'è un un, un un legame tra la partecipazione diretta alle proteste però appunto vedendo un po' come è per esempio il caso egiziano tunisino non, non, non, non ne conosco molto però su quell'egiziano posso dire che a mio avviso molti potrebbero aver avuto, potrebbero insomma, sì, anche se non partecipando e avendola vissuta la rivoluzione da giovani probabilmente qualcosa dentro è rimasto, tant'è vero che sì come dice Gianni la rivoluzione finisce, però di fatto dentro lascia, lascia qualcosa ha lasciata a milioni e milioni di persone Chiedo a gli altri compagni, se volevano aggiungere una considerazione finale, perché magari altrimenti andremo un po' a chiudere per non trattenere troppo i nostri spettatori. Anche rispetto al domandone, che vabbè comunque Mattia ha dato già una, una visione, una possibile lettura. E, altrimenti no, benissimo. E, immagino... Sono d'accordo con me anche gli spettatori che vorranno dedicarsi ad altro. E, mh, terminiamo qui. Eh, trovate sia nei commenti qui del video, eh, sia scorrendo un po' la pagina Facebook, il, il link all'articolo dove trovate il saggio, lo trovate anche in prima pagina sul nostro sito, lavocedellelotte.it, e vi invitiamo a leggerlo e a farci sapere cosa ne pensate. Eh, nelle presentazioni fisiche, eventi che riusciremo a fare e a seguire nei, nei prossimi mesi, ovviamente pandemia permettendo, comparirà anche come opuscolo fisico, quindi si potrà acquistare. Grazie eh, ai compagni che hanno partecipato stasera, e vi ringrazio per averci seguito, ci vediamo per chi vuole, contattateci al seminario che terremo sulla nascita del Partito Comunista d'Italia domenica 7 febbraio e ci vediamo ovviamente ogni giorno con gli articoli della Voce delle Lotte. Buona serata a tutti.